Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è arrivato il giorno della prova di Lui, Leacin e 110. Questo elicottero che come vedete riproduce elicotteri da guerra eh, militari eh, che sembra davvero interessante dal punto di vista del divertimento. Sì perché lui è un elicottero che pesa solo 75 grammi compreso le batterie eh, riesce ad andare ad una distanza di 100 metri ovviamente essendo molto piccolo eh, 100 metri magari lo andiamo un po' a perdere di vista secondo me il range massimo che possiamo arrivare per vederlo perché comunque se lo perdiamo di vista ovviamente è come se Andiamo a perderlo è di 50-60 metri. Eh, lui ha un'autonomia con una batteria eh, di 15 minuti, quindi tanto divertimento. Perché poi è disponibile sia nella versione con una batteria, due batterie o tre batterie. In questo caso è la versione con due batterie, quindi eh, ho circa 30 minuti di divertimento. E poi, ovviamente, la cosa bella è che le batterie si possono ricaricare anche con un power bank. Quindi anche quando siamo in giro possiamo ricaricare le batterie. Eh, adesso andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. E poi testiamo questo EACIN E 110 elicottero militare spia. All'interno troviamo il eh, manuale di istruzioni per l'applicazione che eh, vedremo. Ma che praticamente non serve a niente perché comunque lui ha una fotocamera eh, che registra in 720p ma che non è stabilizzata quindi praticamente è inutilizzabile visto ovviamente le vibrazioni che ha e i movimenti che ha e soprattutto eh, non ha nessuna possibilità di registrare su micro SD quindi tutto quello che viene registrato viene registrato nello smartphone quindi eh, dal punto di vista smartphone secondo me è inutile quindi via eh, qua invece abbiamo il manuale di istruzioni eh, per quello che è appunto eh, le funzioni base che ha questo elicottero eh, il manuale è in inglese via e poi abbiamo il radiocomando che tra poco vedremo da vicino l'elicottero che tra poco vedremo e proveremo da vicino una batteria che è qua mentre l'altra è montata nell'elicottero quindi questa versione con due batterie poi qua abbiamo il cavetto di ricarica USB, micro USB per la ricarica delle batterie che possiamo ricaricare eh, con qualsiasi alimentatore per cellulare o collegandola al PC o eh, utilizzando un power bank. E Poi qua abbiamo delle eliche di ricambio eh, sia per quelle principali che quelle del rotore più eh, gli attrezzi per andare a sostituirle. Mentre qua sotto abbiamo... Il supporto per lo smartphone che come vi ho detto è abbastanza inutile quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione adesso andiamo a vedere da vicino il radiocomando allora il radiocomando ha bisogno per funzionare di quattro batterie doppia eh, eh, che non sono ovviamente incluse in confezione e poi sul controller abbiamo questo interruttore con tre scatti eh, per tre modalità di volo eh, principiante intermedio o esperto Qua abbiamo il pulsante per l'atterraggio e il decollo, eh, abbiamo ovviamente i due stick, eh, l'interruttore per andare ad accendere e spegnere il controller e i regolatori di trim, quindi per andare a trimmare il nostro elicottero. Eh, per andare ad accoppiare il radiocomando con l'elicottero è semplicissimo, stick su, stick giù, e il radiocomando si accoppia con il nostro elicottero mentre una cosa che dobbiamo assolutamente fare quando acquistiamo l'elicottero come con tutti i prodotti che hanno un giroscopio perché lui come vedremo tra poco ha anche un giroscopio e per andare a calibrare il giroscopio dovremo appoggiare l'elicottero su una superficie piana e andare a tirare i due stick in basso verso Destra, finché lui farà un bip e vedremo flashare eh, il LED eh, che ha sulla coda. E questo è tutto quello che dobbiamo sapere e dobbiamo fare per utilizzare l'elicottero Spia Eacin E110. Passiamo all'elicottero. Eccolo qua. Guardate quanto è bello. È piccolissimo, leggerissimo, 75 grammi. Ha un giroscopio e ha un optical flow eh, tutto questo per avere una sicurezza di volo anche per principianti quindi anche il più inesperto può utilizzare un elicottero di questo tipo perché comunque lui ha una sorta di overing ovviamente non è un overing eh, di un drone eh, di alto livello ma è quell'overing che ci permette eh, di volare in sicurezza perché comunque lui eh, sta fermo diciamo in un'area come vi ho detto il giroscopio va calibrato appunto per ottimizzarlo e per farlo funzionare al meglio qua abbiamo l'antenna che, come abbiamo detto inizio video gli dà un range dichiarato di 100 metri ma dovrebbe essere anche di più come controllo perché comunque lui viaggia sui 2,4 gigahertz come frequenza Tuttavia allontanandoci ovviamente non lo vedremo più perché è veramente veramente piccolo 75 grammi quindi leggerissimo innocuo Ah, la fotocamera come vi ho detto da 720p quindi una risoluzione abbastanza bassa ma soprattutto non stabilizzata e che registra solo nello smartphone eh, vi lascerò comunque durante la prova la registrazione dello schermo eh, che eh, ritengo inutile quindi non acquistatelo per l'applicazione non acquistatelo per la registrazione delle immagini acquistatelo perché è divertente pilotarlo ed il prezzo soprattutto lo rende ancora più divertente perché questo piccolo drone eh, costa intorno ai 70 euro. Poi dipende se lo acquistate con una batteria, due batterie o tre batterie. Ed è davvero davvero tanta roba dal punto di vista del divertimento, la batteria, ragazzi, è davvero piccola, si sfila da qua sotto andandolo. A spingere in avanti e guardate quanto è piccola qua abbiamo la presa per la ricarica micro usb e qua abbiamo l'interruttore per andare ad accendere il drone e per vedere la quantità di carica della batteria per andare ad agganciarla basta inserirla e spingere indietro ed ecco che è subito sostituita la batteria. Eh, qua davanti abbiamo anche qua dei LED di stato e quindi ragazzi è davvero un elicottero super super divertente. Ma adesso direi di non perdere altro tempo e proviamo lui il drone militare spia Eacin E110. Andiamo! Allora siamo pronti a volare, l'applicazione eh, per lo smartphone si chiama Sentry, è eh, disponibile sia per iOS che per Android, eh, che ci permette di registrare video, scattare foto, di creare anche una sorta di WePoint, quindi un percorso che lui farà in automatico, però ripeto ragazzi non acquistate questo elicottero per questo motivo, acquistatelo perché è divertente, perché è sicuro visto che pesa pochissimo, eh, acquistatelo perché costa poco, acquistatelo perché esteticamente è davvero davvero bello ed accattivante per il resto eh, per quanto riguarda eh, video e foto anche no non è sicuramente questo il motivo per cui lo dovete acquistare quindi detto questo andiamo ad accendere l'elicottero tenendo premuto il tastino qua davanti fin quando vedete lampeggiare i led vado a posizionarlo eh, sul pad di decollo vado ad accendere il radiocomando e vedete che la spia del radiocomando lampeggia eh, cosa vuol dire che il radiocomando non comunica con l'elicottero quindi basterà fare stick su stick giù e vedete che il LED non lampeggia più e adesso i due dispositivi comunicano ovviamente. Per utilizzare l'applicazione, nel caso la vogliate per forza utilizzare, dovete entrare nelle impostazioni del vostro smartphone, entrare nel WiFi del vostro smartphone e andare a selezionare la rete creata dal dall'EACIN E 110, quindi Sentry 720p è la rete creata dall'elicottero. A questo punto, possiamo andare ad aprire l'applicazione Sentry e vedete che la telecamera sta già inquadrando il pad. A questo punto per decollare abbiamo il tasto di decollo automatico che poi anche quello di atterraggio automatico. Altrimenti potremo decollare manualmente e atterrare manualmente. Quindi mi metto in posizione di pilotaggio dell'elicottero Spia Eacid E110. Vado a fare un decollo automatico, basta un clic e lui decolla eccolo qua vedete tende un po andare verso destra perché ovviamente lui non ha una stabilizzazione incredibile però è bello da pilotare eccolo qua sentite quanto è silenzioso è silenziosissimo mi avvicino così sentite veramente quanto è silenzioso praticamente non si sente volare è incredibile ad un pelo a trimmarlo, guardatelo qua, eh, frontalmente che mi viene incontro, è fantastico, è fantastico, adesso sto andando molto piano per farvelo vedere nella telecamera perché altrimenti eh, si vedrebbe veramente poco perché è piccolo, eh, poi comunque questo colore grigio che lo mimetizza perché lui ricordiamocelo, è il microelicottero spia segreto, adesso diamo un po' più di gas, guardate che roba, fantastico eh? Bellissimo vengo verso di me guardatelo qua top eh ma sentite quanto è silenzioso è eh? fantastico un regalo ragazzi da fare adesso sto fermo in overing adesso non sto toccando niente guardatelo lì comunque vedete che è totalmente sicuro perché ha un overing che non è per niente pericoloso cioè guardatelo lì eh, chiunque lo può utilizzare anche chi non ha mai utilizzato qualcosa che vola eh, può utilizzarlo adesso siamo in modalità quella eh, diciamo principiante quindi quella in cui l'elicottero si muove eh, in tutte le direzioni in maniera lenta quindi non ha eh, movimenti bruschi quando andiamo a pilotarlo ed è sicuramente adatto a chiunque anche un bambino se si viene in un campo come questo è totalmente in sicurezza sia l'elicottero che chi lo utilizza secondo me non è un prodotto da utilizzare in casa non perché sia pericoloso eh, quanto perché si possono andare a danneggiare le eliche perché comunque le eliche è un attimo non calcolare quanto sporgono dall'elicottero e andare magari a picchiarlo da qualche parte quindi secondo me in casa eh, anche no ma fuori di casa è davvero fuori di testa è fantastico adesso diamo un po' più di gas queste sono le prestazioni massime queste le prestazioni massime in modalità principiante però eh quindi non in modalità esperto adesso passo alla modalità spostando questo interruttore in mezzo alla modalità quella intermedia e ha cambiato già guardate come ruota su se stesso guardate come adesso è molto più aggressivo nel ruotare su se stesso quindi eh, è davvero davvero divertente ci permette di fare cose assurdissime guardate che bello però anche in modalità intermedia adesso scendo un po' E mi avvicino vedete adesso come è brusco eh? se io muovo lo stick a destra e a sinistra vedete come lui ruota molto più bruscamente rispetto a prima però se io mi fermo vedete non tocco niente lui è eh, comunque ha una sorta di overing che gli permette di stare più o meno fermo e questo ovviamente è dato dal giroscopio e dall'optical flow e poi ricordiamoci comunque che lui costa circa 70 euro cioè eh, cacchio volete di più per divertirvi è pazzesco, è davvero pazzesco, in modalità intermedia è incredibile, guardate come, guardate che cosa si fa, è fantastico, è fantastico, eh, adesso torno qua un attimo vicino a me, così lo vedete ancora e vado a mettere la modalità quella esperto, quindi sposto l'interruttore tutto a destra, adesso siamo in modalità esperto e vediamo cosa succede, quindi gas, e là, e là, e là, e adesso in modalità esperto, guardate se viaggia, anche il rumore è più aggressivo, perché comunque, sentitelo, è fantastico, guardate che roba, là. top eh, ragazzi è top, in modalità esperto è incredibile, se si prende sulla mano è di un divertimento pazzesco, è fin troppo è aggressivo nel ruotare su se stesso, nel virare a destra e a sinistra, perché è fin troppo, è fin troppo ma quando si dà in avanti è fuori adesso mi allontano un po' guardate come sono andato lontano eh, torno uh, guardate che roba fantastico, è eh? fantastico è fin troppo, in modalità esperto è quasi troppo ma è di un divertimento allucinante eccolo qua guardatelo qua, fantastico adesso do gas a manetta gas a manetta e via che saliamo wow guardate quando prende velocità che roba Ulla. fantastico top adesso provo a fare un atterraggio mi sposto sul pad scendo ed eccolo lì fantastico è fantastico eh, adesso vi facciamo un decollo eh, vi faccio vedere a decollare in maniera non automatica quindi andando a tirare gli stick verso l'esterno tutti e due vedete che avviamo eh, il rotore principale quindi lui sarebbe già pronto a decollare basta dare gas e via Ovviamente quello che state vedendo nell'applicazione non calcolatelo neanche perché fa veramente cagare anzi perché c'è anche la videocamera secondo me inclinata troppo. Anzi scendo che vado un po' ad alzare la videocamera. Possiamo farlo atterrare anche sulla mano perché comunque è leggero è abbastanza innocuo e se ci sentiamo sicuri possiamo sicuramente eh, avere la possibilità di fare anche questo tipo di atterraggio. Clicco il tasto di atterraggio automatico eccolo qua. E lui a terra nella mano Ma vado un po a cambiargli l'inclinazione ok stesso discorso eh, per il decollo se vogliamo clic sul radiocomando eccolo qua lo lasciamo e lui è già in volo quindi è davvero semplice farlo decollare e atterrare così e con la telecamera eh, messa in posizione eh, con meno inclinazione così anche stando bassi di quota dovrebbe inquadrare in maniera eh, migliore eh, Anche se inutile comunque Adesso vado a mettere in modalità esperto e via di gas Fantastico Fantastico Guardate che cosa che fa, guardate che cosa che fa Sembra impazzito, guardate che cosa che fa, guardate che cosa che fa, un drone acrobatico, no, le pianta no, la pianta no, via dalla pianta e a tutto gas, eh. è fuori, fuori di testa, è eh. fuori di testa sto coso, guardate che roba, fuori di testa, eh. poi c'è questa estetica comunque che è fantastica dal punto di vista eh, di impatto visivo perché comunque è un piccolo drone, perché comunque è un piccolo elicottero militare spia. Là. è che quando girate o, o, è che quando lo volete far girare verso di voi gira in maniera veramente secca in modalità eh, esperto che quasi è, è sconvolgente bisogna prenderci la mano sono quasi finite quindi vado a fare un atterraggio torna indietro aspettate che lo metto in modalità principiante per l'atterraggio perché altrimenti è davvero complicato perché si muove troppo bruscamente per atterrare sul pad perlomeno. e atterraggio e abbiamo tagliato anche un po di erba ed eccolo qua l'eacin 110 ritornato da dove è partito allora ragazzi eh, cosa dire di questo eacin e 110 che è un elicottero che non potete non acquistare eh, perché il prezzo comunque è un prezzo abbordabilissimo come abbiamo detto circa 70 euro poi dipende dai coupon sconto che ovviamente trovate qua sotto in descrizione se sono disponibili o nel mio canale telegram offerte dove posto continuamente tanti coupon sconto quindi eh, sicuramente se li avrò di lui eh, arriveranno anche lì eh, e poi è disponibile con una, due, tre batterie, quindi il prezzo ovviamente può cambiare in base al numero di batterie, ma la differenza di prezzo è comunque bassa, eh, mi sembra che varia di circa 6-7 euro se c'è una batteria in più o in meno, eh, e per il resto è... Eh, in modalità principiante lo può usare chiunque perché comunque si muove dolce, eh, non è brusco, è limitato comunque anche dal punto di vista del gas massimo, quindi è davvero bello. In modalità intermedia diventa ancora eh, più divertente, in modalità esperto è divertentissimo, eh, quasi fin troppo aggressivo quando lo facciamo virare su se stesso perché è veramente secco nei movimenti. Ma in tutte e tre le modalità lui ha eh, una sorta di overing, quindi è stabilizzato in che sicuramente è tanta roba per divertirsi in sicurezza perché così permette di essere utilizzato da chiunque, anche dalla mano più inesperta lo può utilizzare. Secondo me, eh, una cosa che EACIN avrebbe dovuto fare è eh, mettere una telecamera con VTX. Quindi sarebbe stato fighissimo eh, avere la possibilità di utilizzarlo con un visore analogico. Eh, sarebbe stato veramente, veramente bello. Secondo me, se Eaci, anziché questa telecamera inutile, che alla fine non serve praticamente a niente perché eh, video e foto sono praticamente inutilizzabili, se avesse messo una videocamera con una VTX, eh, sarebbe stato pazzesco eh, da utilizzarlo con un visore. Poi se uno voleva lo utilizzava così. Vista o altrimenti un bel visore analogico anche da 50 euro e ci si sarebbe divertiti ancora di più. Magari poi uscirà una versione 2, una versione pro che avrà questa eh, possibilità e sarebbe davvero davvero fantastico ma dal punto di vista del divertimento già così è tanta tanta roba quindi ragazzi eh, spero che questo video test dove vi ho portato la mia prova e la mia recensione di lui l'IACN 110 il piccolo elicottero spia eh, vi sia piaciuto se è così ragazzi mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler anche di lui erano arrivati eh, degli spoiler spoiler delle location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 prossimo video